Hanno tagliato degli alberi e bloccato le vie di accesso poi con un'auto utilizzata come ariete hanno sfondato la porta d'ingresso e si sono introdotti all'interno dell'azienda colpo questa notte alla Jessica Jewels un'azienda che opera nel settore dei metalli preziosi e che si trova a Ponticino nel comune di Laterina Pergine Valdarno. cose che ti, ti svuotano ti, dopo tutte le difficoltà oggi per fare impresa che esistono in Italia, perché in Italia oggi fare impresa è diventato un'alchimia. Un Poi quando succedono questi, questi sinistri qua, tolgono oltre che i capitali dentro le aziende, tolgono anche la, la forza, la voglia. A parlare all'esterno dell'azienda è l'amministratore delegato Marco Benedetti, ancora scosso da quanto è accaduto durante la notte. I malviventi, oltre ad aver messo i grossi tronchi di albero come sbarramento nelle vie d'accesso, hanno anche tagliato i fili dell'illuminazione esterna e girato verso l'alto le telecamere di sorveglianza. Il colpo è stato messo su alla perfezione da gente che è esperta. Qui io secondo me non è il primo che viene fatto da Arezzo e io mi auguro che sia l'ultimo, ma ho il presagio che non sarà l'ultimo. Una volta all'interno sarebbero stati almeno in tre a volto coperto, secondo le prime indiscrezioni, hanno fatto saltare in aria la cassaforte e portato via i preziosi. Il bottino rimane da quantificare, il valore sarebbe di alcune decine di migliaia di euro. Vi siamo di fronte di nuovo a una nuova ondata che andrà a mio avviso in qualche modo fronteggiata senza aspettare che poi questo risucceda di nuovo.